In questo video proseguiamo con degli esercizi sulle funzioni trigonometriche in particolare introduceremo il teorema dei seni nulla di complicato io mi concentrerò sull'uso sull di questo teorema con il regolo vedremo che le cose sono molto ma molto più facili del previsto abbiamo conosciuto cos'è un, il seno, il coseno e la tangente di un angolo all'interno di un uh, triangolo qualsiasi noi vediamo questi angoli alfa, beta, gamma e i suoi lati a, b, c nulla di complicato il teorema dei seni ci sta a indicare che c'è un rapporto tra il lato e il seno dell'angolo opposto come possiamo vedere quindi A sta al seno di alfa, che è l'angolo opposto, come B sta al seno dell'angolo beta, che è il suo angolo opposto. Essendo quindi una proporzione, è facilmente gestibile, come abbiamo visto in precedenza, da un regolo calcolatore. Le cose diventano molto più facili se si tratta di un triangolo rettangolo, perché l'angolo gamma, che è di 90 gradi, sappiamo che il suo seno è uguale a 1 inoltre ricordiamoci che il seno di alfa è uguale al seno di 90 gradi meno beta quindi equivale al coseno di beta così come il seno di beta è uguale al seno di 90 gradi meno alfa quindi il seno di beta equivale al coseno di alfa quindi la nostra proporzione si riduce A sta al seno di alfa come B sta al seno di beta come C sta a 1. Oppure, se eh, la cosa può esserci più utile, ricordiamoci quindi che A sta al coseno di beta come B sta al coseno di alfa come c sta a 1? In pratica con solo due valori noti io posso definire tutto, tutti i valori del triangolo. Facciamo subito un esempio. Conosco il, la lunghezza di beta che è di 15,5 cm e il suo angolo alfa di 70 gradi. Andiamo quindi nell'ambiente di simulazione e impostiamo i dati. In particolare beta è uguale a 90 meno alfa, quindi 20 gradi. I valori identificati in nero sono i valori che a questo punto sono noti. In particolare faccio notare che la frazione beta fratto seno di beta a questo punto è nota. Di conseguenza, eh, avendo nota una delle proporzioni, io posso definire tutte le altre. Prendiamo il nostro regolo, sulla scala D segniamo 1, 5, 5 e andiamo a leggere in corrispondenza sulla scala S al valore di 20 eh, gradi. A questo punto tutti i nostri parametri sono fissati. Vedete che il, la parte mobile non viene più toccata all'altezza dei 70 gradi io riuscirò a leggere sulla scala D il valore corrispondente al lato A, che è di 42,6 cm. Mentre in corrispondenza del valore 1 riuscirò a leggere 4,5,3 cm.